Ciao, mi chiamo Cristian Venello e sono un professionista del dato. In questo breve video voglio presentarti come posso esserti veramente utile e a quali condizioni. I miei interlocutori principali sono country manager, direttore commerciale e responsabile marketing. Ti sono veramente utile se la tua azienda rivende prodotti tramite distributori, retailer e partner online e hai la necessità di conoscere le performance di vendita quindi stock, sell out, sell in, backorder e così via. Devi monitorare costantemente le varie attività. Se fai delle promozioni sell out capire come vanno. Le stock protection, quindi quant'è l'ammontare da riconoscere eventualmente per proteggere lo stock ai rivenditori. Capire quali possono essere i premi di fine anno e a quanto ammontano settimana dopo settimana con i vari rivenditori, mantenere aggiornati venditori e agenti della merce che è a stock per dargli la possibilità di capire quanto si possono esporre con i propri clienti ed evitare di far brutte figure proponendo qualcosa che poi a stock momentaneamente non è presente. Oppure, quando ti devi trovare a fare il forecast, avere uno storico dell'andamento di come sono andate le performance aziendali, ti sarà sicuramente molto utile. In che modo ti sono utile? Acquisendo i dati di stock e sell out da distributori, retailers e partner online. Se già ricevi questi file il mio compito sarà aggregarli. In caso contrario ti supporterò nel recuperarli. Successivamente andrò a elaborare queste informazioni con le informazioni interne della tua azienda. Quindi tabella dell'anagrafica, organigramma di vendita, tabella prodotti, tabella del periodo. Grazie a queste informazioni aggiuntive riusciremo a creare dei filtri. Ti faccio degli esempi. Con la tabella anagrafica potrai analizzare stock e sell out di una catena di vendita, di un distributore, di un singolo punto vendita. Grazie all'inserimento dell'organigramma di vendita: un venditore potrà visualizzare le proprie performance inserendo il proprio nome e cognome. Grazie alla tabella prodotti tutti i prodotti avranno una descrizione omogenea e un codice prodotto omogeneo. Grazie alla tabella periodo potrai visualizzare i dati di vendita per settimana, mese, quarter, semestre, anno, anno fiscale e così via. Una delle cose più importanti è che queste informazioni le riceverai in un solo file Excel. Questo vuol dire che chiunque vada ad analizzare queste informazioni avrà la sicurezza di visualizzare le stesse che visualizzano tutti. Mi ricordo in uno dei primi meeting dove ancora le aziende non avevano questo tipo di reportistica, ognuno arrivava un po' con i propri dati. Questo non succederà più. Se prima l'azienda riceveva queste informazioni tramite diversi file, come vedi, Excel, TXT, Zippati e così via, e le ricevevano diverse persone all'interno dell'azienda, dalla forza vendita all'alta direzione al reparto marketing, ora con questa soluzione le riceverà una sola persona. E verranno aggregate ed elaborate in un'unica fonte dati che poi verrà ridistribuita a tutte le persone che andranno a utilizzare queste informazioni. E per trasferirti le potenzialità dello strumento ho pensato di creare una demo direttamente in un file Excel che ora andremo a vedere.